Allora, spero che comunque mi sentiate tutti Io sto fermo in mezzo alla all'autostrada che ogni tanto passo nei camion a mazzetta Non fate caso alla location Anzi, veramente questa sarebbe proprio uno dei motivi per cui faccio questa diretta Per chi ancora non, non mi ha conosciuto nei nostri vari eventi Non so se si riesce a vedere anche con questa luce e per chi ancora non ci ha conosciuto tramite la pagina tramite gli eventi che, facciamo, che abbiamo fatto in, questo, in corso di questo anno anche tramite Pasquale con cui appunto noi la collaboriamo attivamente come Big Project sto qua e ci metto alla faccia ciao Fabio buonasera ci metto alla faccia in prima persona per chiunque parteciperà a questa diretta di ora vi rubo pochissimi minuti ma risponderemo risponderò anche io in prima persona e anche i ragazzi della staff che mi aiutano come anche presente Fabio, uh, le domande di chi magari lo, lo vedrà più tardi quindi insomma mh, saremo qui comunque per rispondere a chiunque abbia la voglia e il coraggio di metterci in prima persona la faccia e farle direttamente a noi le domande ehm, perché purtroppo ho saputo da diverse persone che sono arrivati delle, delle mail o comunque dei, dei commenti non, non favorevoli a quello che fa, sta facendo la Big Project e ci può stare, non è che necessariamente debba piacere a tutti o che tutti abbiano questa passione Però, ripeto, se avete dei dubbi, se c'è qualcosa che non vi quadra, venite a chiedere a noi E partiamo da un paio di cose Alcuni hanno detto che mh, gli sembra strano, non è possibile che la Vic Project, nello specifico io che sono il manager di questo di tutto questo progetto Facciamo tutto ciò solo ed esclusivamente per passione, ma che dietro ci deve essere necessariamente qualche introito, qualche cosa o comunque finanziatori esterni o chissà quale altra magagna. Allora io faccio il camionista, penso che insomma lo state vedendo, no? io sto approfittando di questa mezz'ora di pausa che il codice della strada mi impone di fare, per farvi vedere che io sono qui, questo è il mio lavoro, io ce l'ho un lavoro, ho ringraziando Dio un buono stipendio che mi permette di portare avanti anche tutta quanta questa passione e il motivo per cui lo faccio è uno io ormai ho 44 anni sono abbastanza vecchietto per poter diventare un domani pilota ma quando ho cominciato da ragazzo e parliamo di tantissimi anni fa stiamo parlando del 93 purtroppo all'epoca non c'erano i mezzi a disposizione di oggi non c'erano questi social non c'erano tutte queste possibilità che ci sono oggi e ho dovuto interrompere presto la mia carriera ahimè, come ha avuto questo stop per chi ha visto l'intervista Thomas Salme il problema è che io adesso ho conosciuto molti ragazzi che fanno parte di questa realtà, di questo progetto che stanno cominciando ad approcciarsi al mondo dell'aeronautica come futuri piloti o, ciao Demis, o come controllori e tante volte non sanno dove andare, come cominciare, a chi rivolgersi ecco perché è nata l'idea di questo progetto aiutare questi ragazzi a dargli una strada, quindi a Un'infarinatura Perché noi chiaramente non ci sostituiremo mai Ad una scuola Un'infarinatura a questi ragazzi Per poter far sì che quando si troveranno Nelle scuole di volo O che sia al tecnico aeronautico O in qualsiasi aeroclub dove andranno a fare il PPL E roba varia Abbiano già un qualcosa in cui non si trovano poi spaesati Questo è il motivo principale Per cui è nato questo progetto solo ed esclusivamente per questo qui Ciao Daniele Allora il problema è nato in, questa, in questi ultimi periodi parliamo di circa due settimane è che diversi hanno detto che io, Remo Scagnetti, come manager di questo progetto prendo finanziamenti o prendo soldi da altri per portare avanti tutto ciò altrimenti non si spiega perché lo farei non è così ragazzi, non è così ci sono comunque delle carte che lo dimostrano e posso tranquillamente farle vedere senza nessun problema che tutti gli eventi fatti ad oggi con il nostro Pasquale che comunque sia collabora con noi sono stati tutti totalmente e esclusivamente pagati da me e aiutato da alcuni membri dello staff che si autofinanziano per far sì che questi eventi succedano. Pasquale stesso è soltanto un collaboratore, lui è partecipe, ci dà quella visibilità, chiamiamola così, per far crescere questo progetto. Stop, non ci sono altri finanziamenti, non, Pasquale non sta abbandonando il canale perché sta dedicando la sua attenzione su di noi o lo sta facendo perché io Remo Scagnetti pago Pasquale per fare questo o prendo soldi dal, dai vari centri o le varie ageo superfici in cui andiamo a fare questi eventi questa informazione è totalmente sbagliata ripeto io sono qui se queste persone che hanno detto queste cose scritto queste cose sono presenti ora o vedranno nei prossimi giorni questa cosa Chiedetelo a me, io sono qui, se volete insomma il mio numero è pubblico perché è su tutte le locandine dei vari eventi, chiamatemi, io sono pronta a rispondere a qualsiasi vostra domanda, pronta a farvi vedere tutti i tipi di carte necessarie per dimostrarvi che la VIC Project non sta lucrando su questa cosa, anzi anzi se mai il sottoscritto ci sta rimettendo più di metà dello stipendio per farlo e ripeto io come vedete sono su un camion e con i soldi che porto a casa da questo lavoro, che manda avanti tutto questo, chiaramente grazie a tutti i ragazzi che mi aiutano a far sì che questa cosa vada avanti e che questo progetto cresca così. Non per niente... Con noi ci sono diverse persone che ci supportano e comunque sia, ripeto, diverse persone anche tra professionisti vari che apprezzano gli sforzi che facciamo per dare una mano a questi ragazzi. È soltanto ed esclusivamente questo lo scopo e vi garantisco che io, Remo Scagnetti che ci sto mettendo la faccia in prima persona, non ho mai, mai preso soldi da nessuno per fare gli eventi. Anzi, ripeto, semmai spesso e volentieri ce li ho rimessi diverse situazioni che non è il caso insomma di stare qui ad entrare nello specifico questo è uno dei motivi per cui l'ho fatta proprio qui in questo momento mentre vediamo se riesco io sono negato con queste cose mentre sto facendo la mia mezz'ora di pausa fermo qui in autostrada come vedete fermo in autostrada con il mio camion ad aspettare di ripartire ci tenevo a fare questo chiarimento buonasera Antonino ciao ci tenevo a fare questo chiarimento ripeto perché a volte un, so, perché comunque ripeto, mi è stato detto anche a me in prima persona, che tanti di voi non si avvicinano a questo progetto, comunque non danno il, il, il, il giusto, non so nemmeno come dirvelo, il, il, il giusto peso a questa cosa che facciamo perché pensano che ci sia qualcosa di di, di lucro dietro. Ripeto, io non ho mai preso soldi. Se vi faccio vedere il... il reso conto sì, del, dell'account dove in teoria dovrebbero arrivare le donazioni che servirebbero a portare avanti questa cosa beh, io adesso a gennaio faremo un anno di attività e 35 euro sono arrivate, vi garantisco che con 35 euro non, non lo mandi avanti non, non ci paghi nemmeno le spese del dominio del, del sito quindi ripeto, se alcuni di voi buonasera Peppe, se alcuni di voi ciao Davide anche se ci guadagni qualcosa mi sembra più che giusto visto da molto organizz... No, no, no, no. Davide, mm, no, ripeto: io ho, ho, ho mandato avanti questa cosa. Ho iniziato a portare avanti, grazie a tutte le persone che mi aiutano, questa cosa. Solo come ripeto, ho detto all'inizio per far sì che i ragazzi che si approcciano al mondo del, dell'aronatica, quindi i ragazzi che cominciano ora con il tecnico aeronautico, con le vai, i vari aeroclub, abbiano un aiuto, una sorta di, di indirizzo a dire ok questa è una piccola infarinatura per permetterti di affrontare questo percorso quando sarà il momento di farlo è solo ed esclusivamente questo il motivo non ci sono dietro, ripeto, non prendo soldi, non ho mai chiesto e mh, è pubblica la cosa, non ho nessun problema a dirlo le uniche cose chieste durante i vari eventi che siano nei centri di simulazione e, mh, qui tra i miei contatti ci sono diversi che comunque ho organizzato eventi lo stesso Simone si è soffiato per dire del, mh, di San Donato abbiamo fatto l'evento due sabati fa o la, il Fabio, Simona del centro di Milano, dove abbiamo fatto l'evento di ottobre, eh, Silvia del centro di. Mh, perdonatemi che ho disaccedo. Loro stessi vi possono dire, eh, eh, sono loro i proprietari, quindi non hanno nessun, nessun problema a dire questa cosa. Che l'unica cosa che noi chiediamo quando facciamo questi eventi è soltanto un piccolo buffet per lo staff che è presente per non farli spostare, andare a mangiare e chiaramente per cercare anch'io di ridurre un po' le spese ma vi garantisco che gli spostamenti dello staff sono a spese mie tutto quello che concerne l'organizzazione, la pubblicità e tutto ciò che serve per far sì che quelle giornate riescano bene è tutto quanto a spese mie non ci sono dietro, ripeto, finanziatori o roba varia assolutamente no anzi, semmai, come è successo già in Agio Superficie dove abbiamo fatto degli altri eventi dove noi portiamo appassionati e quindi comunque gente che viene lì per quello persone che si sono iscritti poi nei, nei vari aeroclub e roba varia eh, come per prendere il VDS per prendere il PPL per iniziare quel percorso Noi non abbiamo mai preso nessuna percentuale non abbiamo mai chiesto nessuna percentuale di ciò e questa io superfici possono tranquillamente rispondere qui o dire se è vero se dico stronzate ripeto il progetto VIC. è non è finanziato da nessuno e non prende soldi da nessuna delle strutture in cui fa gli eventi né tantomeno paga Pasquale per collaborare con noi Pasquale ha la stessa passione che ho io come tanti dei nostri ragazzi che stanno qui come staff che ci aiutano e sono qui solo ed esclusivamente per questo motivo, per passione molti di voi hanno partecipato ai nostri eventi, ne vedo qui alcuni che sono venuti e possono testimoniare come sono state queste giornate sono loro i primi perché comunque si dice la, la pubblicità è la linea del commercio ma siete voi i primi a fare questa pubblicità chiaramente una, non nego una cosa e cioè che delle proposte, delle offerte sono arrivate di sponsorizzazione ma al momento non posso prenderle in considerazione per diversi motivi legali ma né tantomeno, perché ripeto né tanto meno perché è quello lo scopo per cui è nato questo progetto quindi mi sento di condividere la parola scusa, la storia per Peppe Catalano, ciao grazie Antonella per chi non lo sa Antonella è mia moglie e quindi lei è la prima che può dire quanto porto via dallo stipendio per portare avanti questa cosa e dunque un attimo che leggo mi sento di condividere la parola che sta dicendo perché so che in questa associazione ci si rimette sempre tempo e denaro dico da una persona una persona grande 61 anni complimenti eh, già passato da questa situazione di altri ambiti sì, sì purtroppo, purtroppo ripeto, chi ci è passato, chi lo condivide con noi in prima persona e diversi diversi ci seguono ormai anche, anche se sono venuti in, in uno dei nostri eventi sono venuti poi a tantissimi altri quando vengono e lo vedono poi capiscono com'è la realtà dei fatti molti spesso girano la larga non ci considerano, comunque non partecipano nonostante magari possano avere la passione per queste cose perché tutti hanno lo stesso problema ma questo mi è stato detto da appassionati da persone che, sono, che non hanno niente a che vedere con il volo ma da professionisti stessi l'ultimo me l'ha detto all'evento di, di Sant'Ona di Piave e cioè ma perché fai questo se non c'è un ritorno economico? è una la passione ma se non dai quel giusto valore non riesci a capirlo è, cioè scusatemi è una la parola ma se non si dà il giusto peso non si riesce a capire cioè è la passione è soltanto per passione però per riuscire a capirlo bisognerebbe avere quella stessa passione è il che non è semplice da trasmettere vogliamo anche dire che alcune attività a pagamento negli eventi secondo me vengono pagate direttamente alle strutture assolutamente sì bravo grazie Fabio che l'hai specificato questo è uno degli argomenti che mh, tutte le strutture in cui siamo stati possono testimoniarlo che dove noi facciamo gli eventi ai simulatori o alle superfici quindi quando si va in volo a e via dicendo noi staff del, del della VIP Project che organizza questi eventi durante quelle giornate proprio per evitare che succedano queste cose non hanno mai mai preso soldi ogni volta io ho sempre chiesto al centro di simulazione o superficie dove siamo stati che noi ci occupiamo dell'organizzazione del corretto andamento della giornata ma i pagamenti deve essere il loro incaricato a prendere i soldi noi non prendiamo soldi in mano assolutamente proprio per evitare questi problemi qua questo ripeto se c'è qualcuno che ha domande che vuol fare qualsiasi tipo di domanda in merito a questo che non ci crede vuole delle prove vuole vedere qualcosa eh, qualsiasi tipo di domanda anche se non è ora in diretta e lo vedrà poi nei prossimi giorni io con i ragazzi del mio staff siamo qui ma ripeto io in prima persona venite da me a chiedermi io sono Remo Scagnetti ripeto per chi ancora non lo sa chiedete tranquillamente il mio numero è pubblico lo vedete in tutte le locandine non c'è nessun problema lo posso tranquillamente ridare anche qui eh, che, ripeto è di pubblico dominio che è 329 922 chiamate e mi dite io ho sto dubbio non ci credo che per questo non ci credo per quest'altro mi chiamate e io vi rispondo senza nessun problema vi faccio vedere ripeto anzi tra poco dovrò ripartire quindi non faccio un tempo ma vi garantisco che entro fine settimana vi pubblicherò sulla pagina anche il resoconto dell'account Paypal che è quello dove arrivano le donazioni in cui vedrete che ripeto 35 euro sono arrivati quest'anno e vi garantisco che non ce li mandate avanti tutti questi, questi eventi, queste cose non bastano nemmeno per pagare il dominio annuale e potrei, potrei ripeto per chi lo richiede senza nessun problema farvi vedere tutti i bonifici dei pagamenti fatti di tasca mia per portare avanti tutto ciò questo per togliere i dubbi a chi ancora ce l'ha poi ripeto per qualsiasi cosa io sono qua questo è per chiudere il primo ciclo, ciclo di questa serata vi rubo ancora un paio di minuti e poi vi lascio andare intanto vi ringrazio vedo che siete in parecchi stasera ehm, negli ultimi due settimane è successo un episodio eh, che non è stato proprio piacevole allora, con la VIP project collaborano diversi centri di simulazione, diversi agli superfici, la stessa Fly Roma, che è una pattuglia acrobatica, quindi parliamo di persone reali, aerei reali, con persone ai comandi reali, e di cui siamo, sono fiero, fiero che comunque fanno parte di noi. E, ciao Ernesto! E, diversi, diversi, diversi centri fanno, fanno parte di, questa, di questo progetto, collaborano con noi. Non abbiamo mai chiuso le porte in faccia a nessuno, mai anzi, anzi, spesso e volentieri questi centri sono entrati in contatto tramite me, tra di loro per uno scambio di idee, per uno scambio di informazioni, per una collaborazione e qui sono in diversi che possono testimoniarlo lo stesso Valerio parla di Valerio il, il proprietario del centro di, di Colle Salvetti che è stato a Milano alla Flying Service o come un altro centro di Milano Ciao Ernesto, con un altro centro di Milano Nuovo, prossimamente ci saranno de delle novità in merito a questo Che saprete sempre tramite Pasquale Perché è lui, il, è lui che fa il video di, di questi eventi che facciamo insieme Sono entrato in collaborazione con, la, con questo centro di, Quest'altro centro dove abbiamo fatto l'evento a ottobre Che ci ha permesso di intervistare anche Thomas Salme. E c'è stato tranquillamente uno scambio di informazioni Tra i vari centri Uno è andato in visio dall'altro E vi dicendo cioè, senza nessun problema questo per dire che cosa poco tempo fa mh, due persone una legata ad un altro centro grosso di Milano non voglio far nomi per non creare problemi a nessuno voglio soltanto raccontare la situazione che è successa si sono presentati verso questa struttura dove a breve faremo un evento come appassionati come semplici appassionati non è carino anche perché qui non stiamo facendo spionaggio industriale non siamo la la Apple ovvia dicendo che serve fare questi sotterfugi di presentarsi lì come appassionati per poi fare domande specifiche sui loro pacchetti, sui loro funzionamenti, sul loro simulatore e via dicendo, per poi venire a scoprire perché, comunque, ripeto, le cose si vengono a sapere in questo settore eh, non rimane segreto a lungo. Che stanno aprendo un centro loro. Ben venga, io sono contento per loro, anzi, più, più se ne aprono, più, cioè, meglio, eh, più ci si dà possibilità alle persone di entrare in questo mondo ma non ha senso e voi due persone sapete di chi sto parlando perché voi due lo sapete chi siete non ha senso presentarsi presso un centro il nostro collaboratore in questo caso dicendo no siamo appassionati eh, vogliamo vedere il provare il vostro simulatore vedere com'è per poi entrare lì e andare a indagare per riportare nella propria struttura ripeto se ci avreste detto guarda sono tizia e caglio io sto noi stiamo per aprire, un, per aprire un centro qui volevamo qualche informazione, possiamo avere uno scambio di idee, uno scambio di opinioni. si faceva tranquillamente, come è stato fatto con altri centri, ma comportarsi in quel modo, perdonatemi, ripeto, non voglio far noi perché non voglio mettere in cattiva luce nessuno, ma è veramente, come mi è stato riportato da una persona stasera giustamente, è da avvoltoi è da avvoltoi, cioè cose del genere veramente neanche a livello di spionaggio industriale vengono fatte, quindi io fossi voi... Un attimino un pensierino su questa perdonate una parola stronzata che avete fatto, ce lo farei e mi fermo qua. Questi comunque non sono atteggiamenti che io, come manager del progetto, non tollero. Assolutamente, non tollero a prescindere. Ho già parlato con chi di dovere in merito a questa situazione, e sappiate che con noi almeno con me, della DIC Project e con gli altri centri e persone che collaborano con me non avrete nessun tipo di collaborazione perché con questa cosa ve la siete giocata detto questo io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato vedo che siete veramente in tanti nonostante il, il piccolo canale Ripeto, per chi c'è ora o per chi vedrà nelle prossime giornate questo video se avete domande in merito a quello detto all'inizio eh, o in merito a questa situazione eh, io sono qua se non me ne accorgo subito io perché come detto guido come avete visto eh, a parte ora che sto facendo la pausa io sono qua pronto a rispondere pronto a farvi vedere tutte le carte come promesso cercherò se riesco domani o comunque al massimo entro il fine della settimana pubblicherò qui lo screenshot del, dell'accanto a PayPal della Vic Project per farvi vedere quali sono le entrate vi farò anche il resoconto delle uscite così vi mettete un attimino paura anche voi perché veramente fa paura solo ed esclusivamente per una parola passione magari non tutti ce l'hanno per il mondo dell'aeronautica altri ce l'hanno per altri settori ma comunque sia penso che uno sappia dargli il giusto valore a questa parola quindi se ancora vi domandate perché Remo Scagnetti finanzia grazie anche a mia moglie Antonella Ferrando che mi sopporta tutto questo perché lo fa? è solo per questo motivo passione per qualsiasi cosa sono qui Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie a tutti, buona serata.